Zombie Apocalypse, Buongiorno ragazze, come state? Spero bene, tutto bene? Io sì, grazie. Allora, nuovo video vlog, questa volta di domenica. Eh, innanzitutto volevo dirvi che finalmente sto riuscendo a fare altri video, eh, quindi non lo so. Eh, spero che questi video possano piacere, che vi siano soprattutto di, eh, di compagnia perché eh, a me i videoblog eh, mi fanno tanta compagnia come potete vedere e, mh, nulla, quindi niente ragazze adesso eh, non so, voglio, voglio fare il letto ma mh, mi sa che questa volta non lo faccio no, perché mi sconce un po' cosa massima, se mi viene, mentre lo faccio in un altro momento off camera adesso andiamo ahia yeah. ho qualcosa nella scarpa non so cosa no? cosa nella scarpa aspetta un secondo oddio mio che cosa nella scarpa non lo so ho qualcosa che mi interessa cioè, di sicuro già yeah. mm -hmm. e niente aspetta un secondo un attimo solo, eh? Che piazza è mia scarpa, niente. c'è cioè, nella mia nella mia pantoccolina. Già. E niente. Quindi, eh, infine, stamattina, eh, credo che dovesse piovere, invece non ha dato pioggia. Cioè, cosa che dovevo dare pioggia cioè non ne ha dato, ma, insomma, ci mancherebbe solo quello che desse pioggia. Cioè, aspettate un secondo vedo male ok quindi niente ehm, tutto sommato volevo truccarmi ma anche oggi è nata non sono riuscita a truccarmi ehm, che dirvi di bello <ride> e vai che bello che sto riuscendo a fare questi video così non sono molto sorridente oggi però ehm, non è bello neanche stare, stare, stare lì a fare video senza, senza avere un minimo di sorrisino, dai, ragazze. Ciao. Aspetta un secondo. che Chiudo queste... Ah, ecco qua, non si può chiudere. è bravissimo. Ok. Vediamo almeno un po'. E' mm. allora. nulla. Quindi sono con il mio pigiamino di Snoopy. Perché io anche io adoro Snoopy E dice piace tanto Snoopy Come Angela e Carmen Non so se delle due amano Chi delle due amano Angel, Snoopy Angela e Carmen Cioè il canale delle Martinos Non lo so, non ne ho idea Però vabbè E nulla Quindi io ho questo pigiamino che Questo pezzo qua rispecchia un po' il vedete qua questo il, um, il pantalone e niente volevo farmi un secondo caffè ma mi sa che non me lo faccio perché ho già preso altre altre altre cose che non sto qua a dire ho preso delle gocce per stare più calma però il caffè mi sa che non me lo prendo o me lo prendo il caffè buh non ne ho idea, me lo prendo a casa ma dopo pranzo, dai, alla fine fine. Quindi, ragazze mie belle, oggi eh, ho dormito fino a tardi, perché sì, ho dormito fino a tardi, mi sono alzate che erano le 8-9, allora, io non è venuto in camera a mettermi le gocce alle 8 e 8.30. Eh, alle 9 eh, mi, mi sono risvegliata, anzi mi sono svegliata, perché eh, diciamo la verità, stavo cercando di, di riposare un altro po' perché il sonno a me non c'è cosa che mi lascia, nel senso che se io voglio, voglio svegliarmi non mi riesci di svegliarmi subito perché dormo troppo, dormo, come devo dire, mi sveglio che, come si dice, non riesco sempre a svegliarmi perché ho il sonno pesante, come tutto, ho il sonno pesante non ci riesco a svegliarmi e, e niente, questo è quanto. Mentre quando mi voglio fare un caffè che ho mal di stomaco o altre cose prendo il caffè ginseng, che poi ginseng, non è ginseng di che, manco ci credo questo ginseng e, e niente, mi prendo il, il caffè che devo prendermi allora io prendo suerte, se non l'avete fatto a caso, prendo suerte, il suerte, e il suerte mi piace tantissimo, sì No. basta che non stia salendo qua uno dei miei perché non, non mamma mia che due palle quando salgono quelli qua su lo so che non si può dire però mi dà fastidio cioè. Sì, lo so, voi direte, ma è scocciata per cosa? No, non sono scocciata, ma sono seccata, vabbè, scocciata, seccata, la stessa cosa. Ai, ai, ai, ai, povera me, già. Sì, già non stanno venendo qui, però parlo di mezzine. Quando uno dice non vado molto a ecco perché preferisco, preferisco che non vengano qua. Perché non siamo in buoni rapporti con i miei zii. Se vedo questo video, non le può frear di meno, ragazze. Devono capire di stare giù in casa loro. Al massimo taglio questo pezzo. Però, è la verità. E niente. Al allora, massimo taglierò qualche pezzo quello che non dovevo dire è perché, raga, <ride> quando ho detto la verità è perché è veramente non sono neppure più di mezzi che veramente rompono le bolse fino all'anima. Mm. E niente. Come ho passato ieri il weekend? Allora il weekend l'ho passato a guardare i vostri video, non tutti perché non ce la faccio a guardare tutti, non ho, questo, non ho tutto questo tempo di guardarvi però un pezzettino per volta vi ho guardati Allora adesso sto guardando una youtuber molto bella, è francese che mi piace molto perché ha un modo di truccarsi spettacolare, si chiama Priscilla qualcosa, non mi ricordo come però so che si chiama Priscilla Ed è bellissima, bravissima E la adoro Troppo brava Ha un canale spettacolare Seguitela perché è troppo brava Se mi vedete guardare da quella parte Perché sto sperando che non arrivi nessuno a, a, a parte mia nonna quando è rientrata la Santa Messa Perché è andata la Santa Messa e, e niente quindi vi stavo dicendo sì che mh, questa youtuber che io seguo è francese eh, sono andata via lontano un po e quindi in teoria la seguo perché è troppo brava a truccarsi e il suo modo di truccarmi di truccarsi mi incentiva a truccarmi a me anche quando non registro i video quindi non vedo perché non mi devo truccare come fa anche lei e come fa Clio come fanno tanti altri di voi come fate tanti altri di voi e, e niente ragazze era solo per colpire questo che il weekend l'ho passato a guardare video di trucchi video su molta spesa e video anche blog mass di tutti i tipi anche guardare la televisione a guardare un po' di tele eh, a guardare eh, filmati di siti archeologici non sono ancora passata dalla pirottina, ovviamente, ma passerò prima o poi. Perché ho visto qualche video? No, devo guardare anche il video di Lady, po Lady Podcast, che lei parla anche di cose sul cyberbul cyberbullismo. Sì, cyberbullismo. E poi, e... vabbè, tante altre cose, ragazze, ne parla. E di cosa ha parlato mm, anche di, no non mi ricordo ragazzi cosa ha parlato, so solo che ha parlato del bollismo, di altri tipi di contenuti che adesso su dei cantanti, no proprio cantanti, attori, scusate, attori, ehm, i politici degli, degli anni passati, cioè dell'ottocento se non erro, non vuole dire una fesseria, lei è di poco te cast, se, mi... <ride> se mi senti in questo video, correggi, ok? E niente, e poi, cos'altro di dirvi? Niente, e... comunque io ho passata a guardare tutte queste robe qui, su... su YouTube, ma anche in televisione ho guardato tanta roba, e niente. Poi ovviamente sono uscita per fare non delle compri, cioè fare una commissione, prendere il Green Pass, perché questo Green Pass, se no, se vado in un ospedale o chissà dove non mi fanno passare e hanno ragione. Quindi ho detto: non so se si può dire Green Pass, io l'ho detto, caso me lo cancello, questo non che lo cancello. Taglio <ride> il pezzo dove ho detto questa frase. Dove sono andata in farmacia a fare una commissione per me e per mia nonna. Stop, non ho fatto altro. Stop. Poi ehm, siamo andate anche in un negozio di, di alimentari um, e niente a, a come dire. posso meglio dire a comprare delle cose a prendere una cassa d'acqua e un pacco di scotex e anche due, un, due boccette sì, che ti sto dicendo due cartoncini di latte ecco due cartoni di latte e niente parmalat che è quello che tra l'altro piace a me e niente ragazze e quindi alla fine sono stata bene ieri perché sono uscita un po' per non stare sempre chiusa tra queste quattro mura di casa mia. E non sono uscita molto, sono uscita solo giusto per fare delle commissioni a mia nonna insieme a lei e poi niente. Basta, non ho fatto tutto questo. Cioè, cosa devo dirvi? Ah, eh, oggi adesso è un altro video che non ho scritto niente ma io non voglio scrivere niente anche se non ottengo risultati visual pazienza se nel prossimo video mi scriverò qualcosa sarà per grazia mia e anche perché non, non, non ho questa memoria di ferro come mi dicono molte persone che io ho la memoria di ferro poi vabbè c'è una, dice mia zia di sotto che, parla, che urla come una pazza, quindi lasciamo perdere, mi deconcentra de da, de da quello che io dico. Già. Poi urla, urla, urla, strella come un'aquila, una cosa pazzesca. Vabbè, lasciamo perdere. Si dirà, ma tu mi hai fatto fare una figura di M di fronte a YouTube Italia. Cavoli ah, tuoi, non, sono, non è un problema mio se tu urli mentre io sto a uh, divertirmi su YouTube. Tu li ti fa sentire tutta, tutta la, la via di, di dove abito io problemi miei non sono, sono tutti i problemi tuoi. Quindi tu se vuoi urlare e farti sentire come Bene, continuo così. Che fai molta strada quando fai, quando fai questo mh? Quando fai questa Vabbè, meglio che attaccio, che non mi piace qualche, qualche brutta sorpresa. Vabbè, niente ragazze, eh, sono già durati i video abbastanza, io mi sa che questo video lo lascio così. E ci si becca un prossimo video, a dopo, ciao.